Ah, è la seconda volta che vengo, diciamo, ogni tanto mi invitano, però non sempre posso venire. Secondo me è uno dei posti d'Italia dove è permesso dire quello che uno pensa e dove si è in controtendenza. Io credo che anche se venisse eh, qualsiasi tipo di persona a portare con trasparenza le sue idee verrebbe accolta e accettata. C'è il rischio che alcuni dibattiti magari... Possano sembrare a senso unico, però è che il, il problema, secondo me, è vero e che molte, pochi sono disposti a essere politicamente correttissimi e quindi ad apparire scorretti.